Al prossimo intervento, quindi saltiamo il triangolo Lombardia-Emilia-Piemonte e scendiamo in Toscana Alessandro Fabrizi del Consorzio di Bonifica Toscana-Costa tanto buongiorno a tutti, grazie a CIRF, Regione Emilia Romagna e Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, per noi questa è una un'opportunità. Toscana non è molto presente, diciamo, in questi in questi consessi, quindi questa è una, una grande opportunità. Eh, vi parlerò del progetto Life Ferwat, è eh, un progetto Life eh, che riguarda il territorio della Val di Cornia, siamo in Toscana, Toscana del Sud. Eh, la Val di Cornia è quell'area che prospicente l'isola d'Elba. Ehm, qui il, il, il, diciamo la, la risorsa idrica è ospitata in un grande acquifero eh, di pianura alluvionale e la risorsa idrica serve anche, il, a proposito di l'isola d'Elba, serve anche una parte dei consumi eh, civili dell'isola d'Elba con una condotta sotterranea. Ehm, Diciamo, questo grande serbatoio, in questo grande serbatoio è un serbatoio che viene utilizzato per tutte le attività eh, umane che si sviluppano in Val di Cornia eh, e come ho detto anche all'Isola d'Elba, quindi attività produttive, turistiche, industriali, agricole soprattutto e civili. Eh, I partner del, del progetto sono il Consorzio di Bonifica Toscana Costa che è il Capofila, la Regione Toscana, la Scuola Superiore di Studi Sant'Anna, e il gestore del servizio idro integrato dell'area ASA, più i tre comuni che sono eh, sostenitori, eh, tre comuni, diciamo della bassa Val di Cornia, e Piombino, eh, Campiglia Marittima e Suvereto. Eh, perché abbiamo, eh, ci siamo incamminati in questa, in questa avventura del LIFE? perché c'è una situazione diciamo, di, di grande stress della falda, eh, negli ultimi 30 anni diciamo dal 1970 al 2000 c'è stato un deficit di bilancio idrico della falda di circa 8 milioni di metri cubi, questo ha provocato un abbassamento di decine di metri del, del livello piezometrico con ulteriori conseguenze eh, tipo diciamo le, le, l'intrusione del cuneo salino quindi ha reso inutilizzabili tutti i, posti, i pozzi costieri per qualsiasi uso ha provocato anche fenomeni di subsidenza nella, nel, nei, nei fabbricati rurali eh, della Piana il progetto cosa prevede? sostanzialmente si basa su due pilastri da una parte eh, la realizzazione di cinque interventi eh, dimostrativi, sperimentali eh, di vario tipo eh, che riguardano la risorsa idrica dall'altra in parallelo un processo di, diciamo, di governance che dovrebbe concludersi con la stipula del contratto eh, di fiume. Eh, cosa abbiamo realizzato fino ad oggi? Abbiamo realizzato 4 di 5 interventi dimostrativi, eh, l'intervento di recupero delle acque reflue per irrigazione di un campo sportivo è in corso di realizzazione, ma abbiamo già realizzato un impianto di ricarica controllata della falda eh, in località Forni a Sovereto, è un impianto semplicissimo, dal costo modestissimo, perché con eh, meno di 300.000 euro eh, siamo riusciti a creare un'area, diciamo, in un basso topografico vicino al Cornia, dove deriveremo eh, una quantità di acqua che è variabile ovviamente in base alle precipitazioni eh, che ci saranno, naturalmente, da 300.000 metri cubi a 2 milioni di metri cubi. La potenzialità è questa. Eh, con un costo, dicevo, estremamente modesto, imparagonabile a proposito di invasi, ieri si, par si parlava di invasi eh, superficiali, assolutamente non paragonabile con la realizzazione di un invaso che costerebbe 10, 20 o 30 volte di più, a parte le procedure amministrative. Eh, abbiamo realizzato un intervento di qualificazione fluviale su come si affermerò fra un minuto eh, e eh, un altro intervento riguarda, qui vedete, un campo di carciofi, eh, un impianto di irrigazione sottosuperficiale a goccia, cioè con eh, manichette che sono poste a 30 cm di, di, di profondità che vanno a, a, diciamo, a dare l'acqua con un sistema di sensori abbastanza, eh, diciamo così, che si può comandare da remoto che hanno consentito nella prima stagione un risparmio del, di acqua dell'80%. La seconda stagione, purtroppo, ehm, ce l'ha eh, fatta fuori una gelata, la gelata de, del febbraio scorso. E, più l'altro intervento riguarda la, la gestione delle pressioni in rete eh, nell'acquedotto di Piombino, che è in corso di, di, di realizzazione. Si va avanti. E per quanto riguarda il contratto di fiume abbiamo attivato il documento di intenti, abbiamo sottoscritto il documento di intenti in Regione Toscana, gli otto comuni del Bacino, la Scuola Superiore Sant'Anna e anche il gestore del servizio video integrato a maggio scorso, e quindi è iniziato il percorso del contratto di fiume. Il Corne, Fume Cornia, il Cornia è un torrentone, sostanzialmente eh, con piene improvvise, eh, anche violente, però con grandi periodi lunghi, di eh, estrema siccità, anche eh, di flusso zero, diciamo, direi. Eh, il bacino, eh, le car caratteristiche del bacino diciamo, sono queste. Questa è l'evoluzione del bacino, della copertura forestale, eh, negli ultimi 150 anni. Come vedete c'è una grande copertura forestale che è incrementata, si è raddoppiata nel giro di 150 anni. Siamo al 75% della copertura forestale. Le altre caratteristiche intrinseche: diciamo, del bacino: eh, diciamo, presenza di terreni poco permeabili, bassa acclività, quindi scarsa intensità delle precipitazioni e debole erodibilità dei versanti. Questo, diciamo, tutto questo diciamo, ci consegna quindi un. Un sistema a basso dinamismo eh, idromorfologico, che è un problema ovviamente eh, ulteriore. In più, in più il, il corso in mediano del Corne è stato interessato da, un, da grossi interventi, massicci interventi di prelievo degli inerti, dal dopoguerra fino agli anni Ottanta, eh, che hanno ovviamente avuto degli effetti estremamente negativi sul corso d'acqua e poi su, sull'ambiente in, in generale. Quindi con una forte canalizzazione dell'alveo dell eh, di piena, la riduzione della piana inondabile, un impoverimento ecologico eh, complessivo. Qui vediamo alcune foto del cornea in questo tratto, in questi tratti eh, diciamo, dove si vede bene l'incisione e diciamo, il restringimento dell'alveo. Qui sotto vedete una cartina ora, molto velocemente, ci fa vedere quant'era l'ampiezza dell'alveo attivo nel 1835, nei vari anni e poi fino al 2013. Ecco, un secolo e mezzo fa il cornea era mediamente largo 70 metri e ora è mediamente l'alveo attivo è intorno a 20 metri. Tutte queste analisi ambientali e idromorfologiche sono riunite in una, in una linea guida in un documento che è questo, mi sono scordato, scusate di portarlo, ma se lo volete eh, a richiesta diciamo, ve, lo, ve lo inviamo, eh, dove sono state eh, le linee guide per la realizzazione degli interventi eh, dimostrativi, compreso gli interventi di riqualificazione eh, fluviale. Naturalmente, naturalmente la scelta progettuale doveva tenervi conto di, di, sulla riqualificazione fluviale di alcune eh, diciamo, condizioni di contorno, a parte le condizioni del bacino, eh, ci siamo concentrati in un tratto, il cosiddetto tratto disperdente, cioè dove, eh, come vedete, l'alveo la, la, è a diretto contatto con l'acquifero freatico. Eh, in più, naturalmente, dovevamo tenere conto di intervenire nelle aree demaniali e, ovviamente, dobbiamo tener conto anche, altra cosa importante, delle risorse messe a disposizione per questo intervento dimostrativo eh, da parte del, del, del, eh, dell'IFERWAT. Dell per cui abbiamo deciso di eh, intervenire su tre tratti, molto vicini l'uno all'altro, eh, nella zona dei meandri, eh, intervento 1, intervento 2, abbiamo chiamato intervento 3, dove eh, sostanzialmente ci siamo occupati di mobilizzare eh, i sedimenti in alveo. Eh, al fine principale di favorire la ricarica, Naturale, cioè incrementare la ricarica naturale della falda. Se vediamo vabbè, intervento 1, intervento 2 che è un po' diverso perché qui come vedete c'è una, una sorta di vasca che era stata realizzata 15 anni fa dal Consorzio proprio per ravvenare il, la falda, ma è stata, era diciamo, eh, completamente eh, diciamo, eh, mh, piena di depositi di, eh, fini che avevano di fatto intasato il, eh, la, la ricarica naturale. Il eh, costo di intervento eh, del primo anno circa nemmeno 100.000 euro. Eh, siamo intervenuti su un chilometro e, e poco più di, di, di fiume e con, abbiamo movimentato circa 3.500 metri cubi. Questa è una sezione diciamo, tipo, eh, non è, diciamo, è un po' rappresentativa, dove si vede che l'alveo di Magra è, è, ha una dimensione intorno, mediamente intorno a 5 metri. Eh, questa è invece è una sezione tipo dopo l'intervento. Qui sono riassunti gli interventi che abbiamo fatto: il primo, l'allargamento della sezione. Eh, del, dell'alveo di Magra. Eh, abbiamo raddoppiato, triplicato, quindi 10-15 metri, siamo passati da 5 metri a 10-15 metri eh, del, diciamo come dimensione della canaletta eh, centrale. Abbiamo realizzato delle controbanche a, a diverse altezze in modo tale che quando in occasione delle, eh, delle precipitazioni si potesse aumentare la superficie di contatto eh, con l'acqua per cui, sì, eh, e poi abbiamo fatto un intervento, diciamo, più di, natura, eh, di, di carattere naturalista, abbiamo, eh, stiamo anzi, <ride> togliendo la rondodonax, eh, che è una fatica incredibile, e abbiamo eh, in, inserito, diciamo, una piantumazione di eh, 1.809 eh, piante. Eh, risultati attesi e conseguiti rispetto all'IFE Ovviamente ci sono alcuni eh, parametri, alcune azioni, che vanno monitorate, andranno monitorate nel tempo, tipo quella della eh, ci attendiamo un 10% in più di eh, eh, ricarica naturale della falda però questo eh, ancora non abbiamo gli elementi e i dati per poterlo dire però sicuramente abbiamo, siamo intervenuti su una eh, allarga, allargando l'alveo eh, molto più del 20% che è stato, eh, eh, ci attendavamo diciamo e abbiamo scritto nel progetto e, e siamo intervenuti su un tratto di corso d'acqua sicuramente più, eh, più del doppio. Questi sono gli interventi, ho chiuso, eh, chiudo, il valore innovativo della riqualificazione fluviale di Fiume Cornia rispetto al, al, al, al progetto Life è che questo è uno degli interventi, forse in Toscana credo sia il primo intervento diciamo, eh, di riqualificazione fluviale eh, organica. È inserito, cioè la riqualificazione fluviale è inserita in un, ampio, diciamo, in un sistema, una strategia più complessa, diciamo, che riguarda le risorse idriche. E poi il principale scopo eh, di questo intervento è, ripeto, la ricarica della falda. Questo è il gruppo, una parte del gruppo di lavoro. Vi ringrazio. Non so se c'è qualche domanda. Come hai detto, eh, è forse il primo intervento che si fa in regione toscana. Eh, Credi, allora, quali sono le difficoltà che avete incontrato a cambiare eh, tipologia di intervento eh, rispetto a quelli che sono gli interventi che solitamente fate e eh, credi che questi interventi siano eh, di aiuto per poter portare queste metodiche, questo approccio in Toscana? <ride> allora, noi siamo abituati siamo a fare... <ride> storicamente un po' di interventi diciamo classici di taglio della vegetazione, quindi già eh, ragionare eh, con i nostri tecnici eh, di cose che sono diverse, che sono più complesse, che richiedono un'attenzione e una preparazione, è già, già per noi già un risultato. Eh, la strategia di Life Robot è una strategia che si applica alla Val di Cornia, ma noi abbiamo, eh, come dire, in qualche modo scritto nel progetto e quindi eh, l'ambizione che abbia un impatto, eh, perché così abbiamo scritto nel progetto, un impatto che andrà su scala, su, sulla scala mediterranea, perché po potranno essere replicati questi interventi che, so, come vedete, sono, sono anche in certi casi anche alternativi rispetto ai metodi eh, classici, no? per cui eh, si se manca l'acqua si interviene con un invaso. Eh, però quest questa cultura anche dentro i consorzi è, è molto faticosa da, da acquisire, però noi ci siamo incamminati su questa strada e il contratto di fiume in qualche modo dovrà rafforzare eh, queste scelte. Grazie Alessandro, ti Grazie. faccio io una domanda, se rispetto a questa sì. mancanza di cultura qual è stato il vostro rapporto? con i vostri agricoltori, cioè rispetto alla scelta di queste soluzioni nuove, diverse, alternative, se li avete coinvolti, se li avete convinti in un qualche modo? Dunque, per quanto riguarda eh, in generale una strategia diciamo, complessiva su, sull'acqua, eh, dobbiamo ancora fare molta fatica, quello è, una, quello è un settore che sicuramente ha bisogno di un lavoro specifico, noi abbiamo due anni di fronte per la fine del progetto, eh, e utilizzeremo questi due anni per far accrescere la sensibilità da parte degli agricoltori una cosa però, devo dirla eh, gli agricoltori che ci ha eh, ospitato tra virgolette nei 4 ettari di carciofo di, di, piant di piantagione di carciofo era credo uno dei più scettici che abbiamo scelto in Val di Cornia rispetto a questa soluzione dell'irrigazione sottosuperficiale perché ci aveva una serie di pregiudizi incredibili ora è il più grande sostenitore di questa tecnica ovviamente eh, questa è una tecnica che ha, che ha eh, avuto l'opportunità di usufruire di un finanziamento pubblico di un sistema che si controlla da remoto cioè con un telefonino la figlia di questo agricoltore manda eh, acqua in base a tutta una serie di sensori che ci sono nel campo e quindi dicano quanta umidità c'è quindi è un muro che diciamo, stiamo cercando di in in incidere è molto difficile, forse la parte più difficile di questo progetto.